Scusatele. scioglietevi l'omologazione porta alla perdizione la ricerca è un processo continuo ma se quando non ci si ferma non si vede bene soffermatevi oltre ogni obiettivo piani focali riflessi astratti più di ieri Presenti Dardo nel cosmo Vita nostra, dardo lanciato in spazio infinito Luce alla luce nell'ombra. Una radice che proietta ogni suo frutto sulla terra Lo sapevi Che tu ne sia o meno consapevole sei or più d'ora stato scoccato alla ricerca della ricerca alla scoperta della scoperta nell'esistenza della stessa movimento perpetuo e beggenese non si può fermare lancio tu lanciato con tutto il resto un semi in movimento nella sua fermezza è l'universo e sprofondo è lo spazio mentre germogliamo lui cresce sprofondando in questo acquario pieno di terra non guardare il divino conduttore perdizioni che unisce osserva attentamente invece tutto senza nome d'insieme cosmico visto che in lui vi sono tutti gli elementi tutti i sensi compiuti all'inizio del fine nostro togli la maschera e attento a tutte quelle che ti verranno cucite addosso, ricamate sopra quanto sotto con tanto parvente amore da quei tanti divisi se non scorgono l'armonia d'insieme trovano asilo e pace in giudizio, affermano identità propria per far differente paragone senza scorgere il ma del dove è il seme. Dov'è il seme? Noi frutti? E se il seme non prodotto? Veramente fosse veleno, se non ci liberiamo. Siamo tradizioni, pur sempre col timore di diventare bambini, o rimanerci, così come sulla Bibbia c'è scritto, il mare sta tanto sopra quanto sotto, il nostro piede tornerà nell'orma. Non posso fare a meno di ringraziare il tutto, riconoscendo che il bene e il male si muovono simultaneamente, capendo quanto sia importante scoprire la propria autenticità in questa esistenza.